del dello Stato, mancano, fatti e tempo per reagire, la rabbia, viverete eredi, piace una furtuta, notte di vi mi ha detto, indosse divisa, si tratta di vincere a morire e allora ho gridato di regione ai bastani della guerra, ai bastanti delle cime, troppi troppe derighe, troppi righe. Ai custodi della legge e poliziotti il del potere non mi chino, Non faccio rivelente, predico Di sezione, non credo in Dio Non credo nello Stato Miti che fottono la gente Miti che difendono il suo Stato Di interessi a la rivolta, il vento della tribù, ribelle, scatenerà l'insurrezione. In Giusto, nelle celle Stato mancano, vatti e tempo per reagire, la rabbia, vive e rendere, mi piace una fottuta, non te direi, dire, troppe ri, righe, troppe righe, troppe righe, troppe righe, troppe righe.